Qual è il significato di avere la giornata della memoria dell'impegno per le vittime di mafia a Bologna? Ci sono due aspetti, da un lato una valutazione sul lavoro fatto in questi anni da Libera e dalle proprie associazioni e dalle associazioni aderenti in questo territorio che evidentemente viene valutato positivamente, ma c'è un altro aspetto eh, altrettanto importante se non di più, il fatto che si riconosce che questo territorio deve essere messo al centro dell'attenzione come altre regioni del nord perché in questo territorio la mafia, la indrangheta in particolare, ma non solo è profondamente radicata e sta esercitando forti, forti azioni nei confronti delle quali è necessario un deciso contrasto da parte dell'intera comunità. Quali sono i legami che Libera e Avviso Pubblico hanno con il territorio di Casalecchio di Reno e qual è anche il significato di venire a parlare in una scuola di Casalecchio oggi? Il Comune di Casalecchio è uno dei comuni che da anni aderisce ad avviso pubblico, all'interno di avviso pubblico svolge un ruolo molto, eh, molto importante. Peraltro la responsabilità eh, di avviso pubblico a Bologna è tenuta da una, dalla vice sindaco del Comune di Casalecchio e quindi... Un, un riconoscimento al ruolo che il Comune ha esercitato e sta esercitando. Per quanto concerne Libera invece eh, il rapporto fra Libera e il Comune di Casalecchio anche in questo caso è un rapporto che data da, eh, da anni, ci sono realtà importanti nel Comune di Casalecchio che condividono gli stessi valori di Libera e con il Comune di Casalecchio e con alcuni comuni eh, vicini noi stiamo lavorando per costituire un presidio territoriale di Libera, un presidio per la verità che avrà un territorio territorio vasto, ma che è comune... Comprende il territorio di Casalecchio e considera il comune di Casalecchio come uno dei motori. Il presidio avrà come sede territoriale, una sede vasta che va dal nuovo comune di Valsamoggia, Zola Predosa, a Casalecchio e salirà sulla via Porettana fino a Sasso Marconi e quindi stiamo lavorando in questi mesi per costituire, il, per lavorare col gruppo promotore, abbiamo iniziato una formazione con loro, speriamo nel giro di qualche mese, non so se ce la faremo prima del 21 marzo, sicuramente prima dell'estate, per formalizzare la presenza. Da questo punto di vista è quindi sicuramente importante il fatto che Libera si faccia vedere, si faccia sentire e che con tutte le realtà del territorio, quindi compresa le realtà scolastiche. Peraltro, e questo è il motivo per cui io sono qua stamattina, peraltro, è un'occasione stata, un'occasione credo utile per parlare della prossima iniziativa importante che si svolgerà a Bologna, che è la ventesima giornata della memoria dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, 21 marzo a Bologna.